Io vi parlerò diciamo, di un argomento che per fortuna diciamo, non è legato alle regole non è legato. e per fortuna si è parlato veramente poco di regole in questa sede e si è parlato molto di politica, finalmente, si è potuto parlare liberamente di politica, di temi e di proposte e non come sta succedendo nel dibattito nazionale del nostro partito dove il confronto è monopolizzato da questa vicenda delle regole. Quello di cui vi parlerò è della forma partito, forma partito sul quale Fabrizio Barca ha prodotto un documento interessantissimo e come giustamente faceva notare ieri Walter Tocci dalle proposte contenute nel documento di Barca sulla forma partito queste proposte non sono così distanti da quello che sono le proposte di cui Pippo Civati ha, ehm, diciamo, ha parlato nei giorni scorsi ha raccolto molto delle suggestioni, delle proposte eh, contenute nel documento di, di barca secondo me ha aggiunto degli elementi di modernità a quel, diciamo, diciamo quel documento che contiene delle cose molto, molto interessanti al di là di alcune, diciamo, io dico anche indovinate diciamo, novità semantiche nel aver definito diciamo, Catoblepa, tutta quella questione legata alla forma, all'organizzazione del partito. E perché la distanza tra quello che dice Pippo, che è dobbiamo avere un partito apertissimo, organizzatissimo, se vogliamo vincere la sfida della modernità e la sfida di un governo realmente, realmente progressista. E poi queste due parole non sono, non c'è una dicotomia tra queste due parole, ma sono due parole che vanno insieme, che sono complementari, perché per avere un partito apertissimo c'è bisogno di una nuova modalità organizzativa del partito, che alimenti il confronto, il dibattito, che, rompi, che rompa appunto lo schema ormai asfittico delle correnti che vincola questo partito a doversi dividere su questioni ideologiche che non sono del tutto appunto, superate ma che poi in realtà nascondono esclusivamente posizioni di rendita all'interno del partito. e Per agevolare un confronto vero all'interno del partito c'è bisogno di un nuovo partito, maggiormente organizzato, perché è vero come ricorda lo stesso Civati e per fortuna non è il solo, l'unica vera innovazione che si è introdotta in organizzativa della forma partito sono le primarie che hanno mostrato il fianco e la corda in alcune realtà non per, in quanto diciamo, ha mostrato il limite dello strumento in sé ma quando è stato usato come elemento, leva per derimere i contrasti interni all'interno del partito che erano, nascondevano diciamo, divergenze di natura del tutto, del tutto politiche quindi io cercherò appunto di stare nei cinque minuti e quali sono secondo me le proposte da fare. Sicuramente il documento di barca è un buon punto di partenza. Io e che Pippo appunto ha commentato nei giorni scorsi e io dico aggiungendo degli elementi di modernità. In cinque minuti non si può entrare nel merito delle questioni, quindi cercherò diciamo, di non soffermarmi su una parte di analisi di dettaglio ma cercare appunto di fare una velocissima proposta che penso che sia una proposta che sia utile non solo a noi alla, alla candidatura di Pippo Civati ma che sia utile al PD e quindi anche, anche al Paese. Io spero che si possa trovare un momento di riflessione comune con Fabrizio Barca nel quale appunto si mettano insieme segretari di circolo, segretari Appunto di, di, di, di federazione, io penso, ad esempio vedo lì seduto Thomas Castangia e magari lo stesso Walter Tocci, perché no anche lo stesso Andrea Ranieri nel provare a mettere insieme una sintesi comune che, sia, che tenga dentro quelle che sono le proposte di forma partito avanzate da Barca è quella che potrebbe essere secondo me un elemento di modernità che Pippo già diciamo nei giorni scorsi ha diciamo raccolto quindi fare una proposta appunto della, sulla forma partito che venga messa insieme partendo dal contributo da Barca da segretari di circolo, segretari di federazione e perché no magari ci fanno anche questo bel regalo Andrea Ranieri o Walter Tocci o chi diciamo voglia in qualche modo condividere questo tipo di lavoro per mettere insieme appunto delle proposte che, che in qualche modo diano al partito democratico un, un elemento di modernità anche sulla forma partito perché la forma partito è l'elemento progeteutico a mettere insieme delle elaborazioni politiche la forma partita è quello che consente al Partito Democratico di costruire il proprio progetto politico, essere presenti sui territori, condividere le migliori esperienze, insomma fare politica e fare una politica, una politica efficace e utile a questo Paese. Grazie.